Sono immortale! Prendo il controller. Un camicazzo! No! No, la mia pistola! Borba, dammi la pistola! Sto okay. preso? No. Ora sì. Pezzo di scabiro. E' eh, brutta stronza. Mi scusi! Mi scusi! Boruba? Eh. Non si fa. No, no cattivo Boruba, cattivo. Non si penetrano i muri in questo modo. Si si è attaccato a me. Affacca. Ah! Ok, ciao. Ciao, <ride> no, ciao Boruba. Ciao, no, no, no, no, no. Ciao. No, no, vaffanculo. <ride> no stronzo aia ma quanta vita c'hai ma sembra di non fare lo stronzo ah! mm -hmm. comunque sono meglio il capibara delle fante gane cosa hai usato a dire che i capibara sono meglio eh sì. sono immortale prendo il controllo non cambia No! No, la mia pistola! Borba, dammi la pistola! Il capibala sono meglio! Leo Desi mi ha un ballo io! E a me no! Razzista, muori! vedi? faccio vedere il ballo! Non regali mai niente, stronzo. i pantegani sono diventati forti! Ah pistoline! Muori! Va bene se stringe un'alleanza un Pantegana e eh, Capibala, va bene? Mm. Ho di salvare una eh, una razza. Cazzo hai fatto? Stronzo? Ah oh! <ride> ah, con quest'arma sono immortale. <ride> <ride> ah! <ride> stronzo. Mi hai tirato il colpi in fronte. Preciso. Non mi parlare più, cattivo. Ma io sono la pantegana! No! Mi ha sparito il loot! corazzista! Aspetta! Aspetta, non spararmi Ti do una pizza! Tieni non una serve. pizza! Mi bene, bomba, mi un ne bene! Di merda. La vado a dare a, a questa povera razza che si sta per estinguere! Sì, chissà perché, ecco, per di chi è la colpa, eh! Però ruba! Vieni, ti do una pizza! Non fare lo stronzo! Non fa non farci chiedere perché ali, io non c'ho nulla Guarda, tieni una pizza Dov'è lo stronzo? Una pizza. Ti do una pizza La pizza è vita Vai. No! No, la mia pizza! La mia vita! Dov'è il bastardo? Siamo sì, Dov'è si... la pizza? Okay. È... Mi è, è sparita! Borba, è disintegrata la pizza! Vergognati! Ho peccato stronzo! Sì. Aspettate un attimo non mi sparate perché devo fare una rumore. No aspetta, ne è partito. Mi sono partite 30 patate insieme. Oh, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, aspetta eh. no! Bastardo, bastardo, no, basta, adesso ti blocco, è muto e ti rimetto. dal mio. Ti dice aspetta che si sono partite le patate. Ci sono partite. Le patate lui cosa fa? Fa lo stronzo. tronzo